stiamo iniziando il montaggio del pollaio qui c'è tutto il kit e verrà qui che è una parte abbastanza in piano lì ho il geometra il direttore dei lavori e Dan che dici mettiamo qua lui guarda osserva e qui avranno spazio a sufficienza poi mano a mano che finiranno l'erba sposterò di qualche metro se riesco la struttura non sarà ancorata a terra Il montaggio veramente elementare ci sono già le staffe con i fori ecco si incastrano è di una semplicità veramente incredibile siamo alle fasi di montaggio della rete allora la rete non va assolutamente bene è un giocattolo questa un gatto la riesce a sfondare quindi ho fatto bene io che ho acquistato altra rete almeno da mettere in basso e quindi verrà uno strato di questa rete qui, uno strato di rete per polli e uno strato di rete da un centimetro. Avremo quindi tre strati di rete di cui uno 50 cm messo per lungo e 50 cm messo per terra. Quella per terra verrà poi fermata con dei picchetti di acciaio insomma piccolini. Se dovete acquistarla questa rete qui mettete in conto di doverla cambiare perché è veramente molto molto sottile, troppo sottile. Due parole sull'apertura e sulla chiusura non mi piace, è una bella idea, ma la trovo delicata, scomoda, quindi adesso terrò questa e poi me ne invento una nuova, un pochino più robusta, perché questa veramente non, non fa al caso mio insomma. Ok, ho quasi finito di mettere la rete, però ho fatto un paio di modifiche, ho aggiunto questo fil di ferro molto spesso, questo zincato, a metà di ogni parte inclinata, qui ce n'è uno e lì c'è l'altro, per tutta la lunghezza, il collaio, quindi 6 metri quindi qui ne vediamo uno di qua, uno di là la rete appoggia sopra, questo perché evito poi, siccome è una rete molto morbida che mi spanci non mi piace, non mi piace vederla spanciata allora, allora in questo modo do un po' di rinforzo a tutta la struttura ma soprattutto la rete appoggia sopra e poi la legherò, tra una rete e l'altra vedete che sono ancora da legare e le legherò proprio con un fil di ferro plastificato molto sottile, in modo tale da fare una sorta di cucitura e tenerle maglia dopo maglia legate una all'altra così che non mi possano entrare animali continuo a dire che non mi piace, per fortuna che ai lati metterò la rete migliore in alto interrò questa finché poi non ci sarà la possibilità di mettere la rete quella per colli sopra questa, quindi a quel punto sarò veramente più tranquillo bene, vado avanti, non c'è rimasta moltissima rete, spero che mi basti, se no devo mettere la mia okay. Così è come si presenta il pollaio una volta terminato. Allora dall'ultima ripresa sono passati circa dieci giorni perché nel frattempo i lavori sono andati avanti, poi mi sono fermato qualche giorno e loro sono già dentro da 3-4 giorni e si sono perfettamente ambientate. Allora adesso vi spiego alcuni accorgimenti di questo pollaio, di questa struttura e poi così potete decidere in autonomia se fa per voi o meno. Allora riprendo un po', 6 metri x 3 in dotazione c'è una rete che è questa. Che veramente molto molto sottile e l'ho utilizzata soltanto per la copertura superiore. Dopo averla stesa in tutta la struttura mi sono accorto che mancava, cioè era finita, per la porta e per la parte dietro. Quindi ho integrato nella mia rete cosa che avrei fatto comunque. Comunque la parte sopra è protetta soltanto da questa rete, è una rete molto leggera, veramente molto leggera e nelle parti più pericolose l'ho integrata con altri due giri di rete di fattura diversa, adesso ve ne parlo. All'interno della struttura fino a terra ho messo una rete da un centimetro di lato, costa veramente molto, ne ho presi 22 metri, ho pagato circa 80 euro, però questa mi serve per evitare che le arvicole e i topolini possano entrare scavalcando la rete principale, perché la rete principale ha una maglia dove loro possono entrare entrano due litri certo si possono infilare sotto ma questo è un altro discorso ho messo poi un terzo giro di rete che è la rete classica per polli eccola qui è quella con la maglia esagonale abbastanza larga molto leggera economica 20 metri li ho pagati a 0,70 al metro quindi circa 14 15 euro e questa l'ho piegata al 50 cm a l quindi 50 cm sono qui fino a terra e 50 cm partono da terra e arrivano fino qui. Sono sul terreno. Questa protezione è importante perché gli animali, soprattutto le faine e le volpi, scavano e quindi loro, se cominciano a scavare qui dove c'è la rete, ovviamente non riescono ad andare avanti, si fermano. Diverso il discorso, se scavano prima dei 50 cm devono fare un tunnel di mezzo metro per arrivare lì. E a quel punto hanno fatto bingo e quindi speriamo sempre nella loro poca intuizione, insomma. Vedete adesso in questa struttura dei pali di legno e della rete elettrificata. Ve ne parlo in un altro video perché è abbastanza lungo come discorso. Vi dico soltanto che se dovete mettere la rete elettrica e usate... I classici distanziatori per legno ovviamente non vanno bene per i pali in ferro, questi qua, ci sono anche distanziatori per pali in ferro, io non li ho trovati, quindi mi sono inventato questa cosa qua, ho messo dei pali da 60 cm, di legno li ho ancorati in un certo modo, poi vi dirò nel video perché non vanno ancorati semplicemente col fil di ferro e poi ovviamente ho messo i distanziatori. Piccola nota di colore sulla recinzione elettrificata quando lo stavo montando, l'ho attivata. Per sbaglio, ho toccato il filo. Io peso 90 kg, mi sono ritrovato 60-70 cm più in là. Mi ha dato una schicchera che. Mi fa ancora male la mano, quindi immagino quel povero animale che tocca col naso umido la botta che prende. Ne ho preso uno abbastanza potente, adatto per i cinghiali, quindi immaginatevi un attimino, poi ne parleremo nel video adatto. Allora, tornando a noi, in dotazione c'è soltanto questa copertura qui, è una copertura di plastica piccola, serve soltanto per coprire un lato. Allora cosa ho fatto? Ho acquistato un telo 6 metri x 4, l'ho messo doppio, è venuto quasi doppio del tutto, l'ho ancorato in qualche modo sia con i suoi anellini e sia con queste protezioni superiori per fare in modo che i due terzi della struttura siano sempre all'ombra. Ecco, vedete come risulta? Lì abbiamo sempre l'ombra a prescindere da come gira il sole e qui abbiamo il sole. Quindi loro possono decidere un po' se stare al sole o se stare all'ombra. Il giorno qui è in pieno sole, se non facessi una cosa del genere le troverei praticamente già cotte, queste povere galline. Dal momento che la rete a 50 cm qui viene tagliata a metà, perché altrimenti non si può stendere, bisogna poi prevedere di aggiungerne un pezzettino. La rete è poi è fissata per terra con dei ganci, tiro fuori uno, ecco qua, sono ganci in ferro zincato, ho preso la matassa, costa pochi soldi, e ho risolto così, l'ho fissata in qualche modo e ecco qua, ho il terreno che è come pietra perché è un po' che non piove. Questa mi serve sia per non inciampare io, cammino e sia per tenerla fissata a terra, nel caso di animali che vengono a scavare. La struttura di per sé è sufficientemente rigida, la mia è leggermente in discesa, quindi tende un po' imbarcarsi, ma più di tanto va bene così, insomma, per quello che l'ho pagata. Questa la potete trovare 6 metri per 3, così com'è, con un costo che va dai 250 ai 280 euro ai 500 euro, dipende un po' dalle offerte del momento. Adesso andiamo dentro, vi faccio vedere come l'ho arredata. Prima però vi faccio vedere come ho rifatto l'apertura, la, la serratura iniziale, vi ricordate che c'era quel gancetto veramente scomodo, ho fatto male, semplicemente ho fatto un foro, una staffetta, staffetta L sul piantone e via, molto molto semplice. Trovate una sedia qui, perché non perché mi piaccia stare con le galline, cosa che non ci sarebbe nulla di male, eh, ma perché sto revisionando l'apertura e la chiusura quella automatica, il Titan, vedete lì c'è la porticina e quindi quando faccio le prove mi metto qui. Allora abbiamo la loro casetta, ho tolto la cova che avevo fatto io perché non ci stava, quindi c'è soltanto la loro cova originale, quella qua, e su bancali ed è in bolla, in piano. Da questa parte abbiamo l'acqua coperta, la tanica è coperta da due tipi di ombreggianti diversi perché non deve prendere luce, se no, se no, si fanno le alghe dentro. I recipienti che avevo in un altro capanno con dentro il cibo, questo vi do un consiglio, chiudetelo sempre perché vedete qui ne abbiamo uno col grit, vi ho parlato l'altro video qui c'è il misto polli, qui abbiamo invece eh, l'ovaiola li mischio in proporzioni leggermente diverse a seconda del periodo dell'esigenza in questo istante, visto che ne ho una che sta soffrendo un po' di carenza di calcio, sto usando tre quarti di ovaiola e un quarto di e misto polli con girasoli quindi dicevo vi do un consiglio teneteli assolutamente chiusi se li mettete qui fuori perché altrimenti a parte loro che arrivano dentro e sporcano ma arrivano i topi è brutto mangiatoia la classica qui c'è la seconda cova quella che avevo fatto io che l'ho staccata per non buttarla Mi ho messo la paglia ancora non hanno fatto le uova lì però è un luogo dove possono andare tranquillamente a curiosare, a riposarsi. Questa era la scaletta originale, mi ha dato un po' di pomodori che abbiamo lavorato. Ecco, guardate a distanza di 4-5 giorni i solchi che fanno le galline. Qui tenete conto che non piove da un paio di mesi e il terreno è duro come pietra. Eppure loro sono riusciti a scavare, si vede che qui c'era qualche animaletto qualcosa. Quindi si divertono, passano il tempo e mi concimano il terreno. Qui abbiamo la centralina dell'impianto di protezione della rete elettrificata con la sua bella scatola di derivazione a breve, a giorni porterò un filo elettrico qui e qui arriverà la telecamera a 360 gradi perché voglio vedere da remoto quello che succede ma soprattutto voglio vedere eventuali animali selvatici da esterno fa anche visione notturna quindi lo vedremo in un altro video l'ultima cosa che vi volevo far vedere ecco qui dove c'è il mattone ho un grosso vuoto perché il terreno ovviamente non è in piano non è una tavola abbigliato. allora ci sono due tipi di rete quella a 50 cm a maglie larghe che avete visto e una da un centimetro entrambe a l verso l'esterno quindi anche di qua eventuali topolini non possono entrare ovviamente se vogliono entrare il posto lo trovano il luogo da dove passare c'è poveri loro perché le galline comunque se li beccano gli fanno male soprattutto il giorno la notte no ovviamente le galline dormono il prossimo inverno come al solito, copriremo con un nylon molto spesso quasi tutto il ricovero notturno. Lasceremo solo un pezzettino sotto, un pezzettino sopra per il cambio dell'aria. Ho notato che da quando sono qui non vanno più sopra a dormire, forse perché non c'è spazio, e si sono rimesse a dormire qui, che è il luogo deputato migliore per dormire. Infatti, vedete, sporcano per terra il raccoglitore con la paglia. e Questa è la cosa migliore che io poi periodicamente tolgo il cassetto e verso tutto ai lombrichi che sono qua vicino, quindi non si butta via niente. Bene, è tutto. Qui, come vi dicevo, arriveranno altre quattro galline, tre quattro galline, se le trovo quelle dell'allevamento intensivo, altrimenti le dovrò comprare, comprerò le livornesi, perché sono delle macchine da guerra, non si fermano mai, sono grandi produttrici di uova, sono molto robuste, hanno poche esigenze. Guardate il piumaggio di quella, guardate il piumaggio di queste, queste hanno un piumaggio diverso, sono più sensibili ai cambiamenti di stagione. Quella invece no, quella ha la stessa età di queste, ma è un'altra razza insomma. È meno affettuosa, eh. Se prendete le galline anche per dargli una carezza, non prendete le, le livornesi perché non c'è verso. Mi conosce da due anni ma non si fa avvicinare. Questa invece, vero? Questa invece è un'altra cosa. Questa è quella che ho salvato io due anni fa. Bene è tutto per questo video, spero che vi sia stato utile, è una spesa importante, tra una cosa e l'altra vanno via pur comprandolo in offerta, vanno via con la rete elettrica a 6-700 euro. Il lavoro grosso ma grosso dove vi via via tempo è la cucitura delle reti, ogni rete è cucita maglia per maglia, non ci sono buchi, non ci sono passaggi e questo porta via non dico una settimana di lavoro ma quasi dovete metterlo in conto perché cucire ogni singola maglia vi assicuro che non è uno scherzo. Allora, ebbene è tutto per questo video. Spero che vi abbia dato un'idea, che vi sia stato utile in qualche modo. Come sempre, iscrivetevi al canale, mettete un like. E se avete domande da farmi, sono qui. E iscrivete pure, che vi rispondo ovviamente. Rispondo a tutti. Prossimo video sulla recinzione elettrificata è un bel lavoro, anche quello da fare. Adesso dormo sonni più tranquilli. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Vi auguro una buona giornata.